Vogue 2016, persona viva, con cui ti piacerebbe prendere un drink, e ce ne sono tantissime. Se restassimo solo nell'ambito YouTube, ci sono un sacco di YouTuber con cui ho avuto il piacere di prendere qualcosa da bere, e un sacco con cui MI piacerebbe farlo, e so che prima o poi avrò l'opportunità di farlo. Ma uscendo dall'ambito di YouTube, e restando comunque in quello informatico, c'è una persona con cui mi piacerebbe veramente tantissimo potermi sedere a chiacchierare qualche minuto, bevendo qualcosa, ma anche un semplice caffè, ed è Bill Gates. Bill Gates soprattutto in questo momento che ha lasciato la Microsoft è eh, in qualche modo potremmo dire in pensione e sta lavorando con la moglie alla sua fondazione Bill e Melinda Gates Foundation. È una persona che trovo particolarmente carismatica, l'ho sempre trovato una persona molto carismatica, ma soprattutto adesso è una persona che vorrei avere veramente il piacere e l'onore di incontrare, di poter chiacchierare amabilmente un po' di attualità, di come sta funzionando il mondo in questo momento. Questa è la persona con cui sogno un giorno di potermi sedere, e appunto chiacchierare un po'. E tu con quale persona, attualmente vivente, ti piacerebbe prendere un drink scambiare quattro chiacchiere? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Bene, io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.